Ogni volta che parlate male di una persona viene detto che tre persone vengono ferite. Chi parla male? Chi ti sta ascoltando? E la persona di cui state parlando. Buongiorno a tutti, carissimi amici, bentornati nel mio canale YouTube. In questo mio video parleremo di qualcosa di estremamente importante e prezioso. Andremo a toccare le conoscenze esoteriche sulla parola, cioè su quello che ogni giorno, ogni ora, vi esce dalla bocca. Voi dovete capire immediatamente che a livello dell'esistenza, a livello delle leggi dell'universo, quello che tu dici ha un'importanza fondamentale. Ha un'importanza che non ti esime da quello che hai detto. Nel linguaggio antico, la bocca, e quindi anche la lingua che sta dentro la bocca, venivano considerati più un organo di creazione. Purtroppo, evolvendoci in questa società sempre più superficiale e sempre più distaccata dalle radici, dei nostri avi, quasi quasi uno viene portato a credere che, bene o male, anche se dico qualcosa bene o male poi non, non avrà chissà quale effetto, le parole volano, le parole sono qualcosa di opzionale, di superficiale, io posso parlare come mi pare, non è così. Non è così per decreto divino, perché l'intero universo, l'intera natura, le leggi naturali e divine che governano la vita ti dicono che quando tu apri quella bocca e parli ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo, perché lo stai creando. Qui ci sono tantissime citazioni, tantissime fonti. Io ve ne ho prese alcune, ma non vorrei annoiarvi con le citazioni. Si dice, ad esempio, che la lingua può ferire più della spada, poiché mentre la spada ti ferisce se sei vicino, una lingua può ferire anche una persona lontana. Vi ho preso anche un Salmo, il 34, per esempio, 13, ve lo leggo velocemente, 34, 13, 14, in cui si spiega esattamente questo decreto divino. Cosa sono le leggi divine? Sono movimenti dell'universo che regolano l'armonia dell'intero universo, e se tu vieni meno a questa armonia, devi pagare per bilanciare il movimento che tu hai fatto. Quindi non è in realtà qualcosa di morale. È sempre una legge di equilibrio e di compensazione. E proprio tale legge di equilibrio dice questo, ve lo leggo. Chi è l'uomo che desidera la vita? che brama una lunga vita per vedere il bene? Quindi cosa devi fare se davvero tu vuoi il bene in tutta la tua lunga vita? A lui dico preserva la tua lingua dal male mera. e le tue labbra dal parlare con inganno. Basta. Non c'è altro. In pratica, non commettere la shon ara. La shon ara viene commesso ogni volta che con la tua lingua, con le tue parole, vai a danneggiare qualcuno. Non è detto che quello che tu dici debba essere falso, a volte puoi anche parlare male di una persona, ma quello che tu dici è vero, è sempre la shonara, e di questo parleremo in questo mio video, fino a vedere da dove viene questa pratica della shonara e veramente eh, rimarrete sorpresi di quanto potere ha la vostra bocca. Voi considerate che quindi le parole non sono viste così come ci fanno credere, come qualcosa di optional, di, di superficiale, ma qualcosa di estremamente concreto che sta creando quello che voi dite. Da ora in poi prendetevi la responsabilità di ogni parola che esce dalla vostra bocca e la vostra vita cambierà completamente. Vi dirò anche gli effetti della Shonara, una pratica che tutte le persone fanno continuamente, andando contro la legge divina e pagandone le conseguenze in vita, andando un po' avanti con l'età e poi sicuramente in vecchiaia. Moltissime malattie, stati di povertà, divorzi, incidenti improvvisi, eccetera, derivano dalla pratica della Shonara. Vi sorprenderà sapere questo, ma dovete sapere tutta la storia, perché altrimenti non potete capirmi appieno. Entriamo un po' nell'argomento, prendo i miei appunti che vi ho scritto, in modo che posso dirvi veramente un po' di cose. Allora, ve le volevo dire in una maniera completa. Così come la bocca, partiamo dalle tipologie della Shonara. così come la bocca, appunto, ha mm, fondamentalmente cinque articolazioni e quindi anche cinque poteri, sono cinque i casi principali in cui si può andare a commettere la Shonara, Le rehi sono connesse al potere della mandibola, ok? E, e avviene una rechilut quando tu riporti a qualcuno quello che altri hanno detto di lui. Quindi per esempio, lo sai che Luca mi ha detto che tu non sei capace a fare niente? Questa è una rechilut. Ed è la shonahra, ok? Quindi questo... È il primo esempio, ve lo ripeto, riportare... Eh, come si dice in italiano? Fare la spia sarebbe, più o meno, riportare quello che altri hanno detto di quella persona. Quindi, in questo caso, vi sono alcune... alcuni, diciamo, casi in cui è giusto riportare alcune diffamazioni, alcune parole brutte contro questa persona, e in questi casi per l'appunto viene arginato il discorso dicendo magari all'interessato quello che gli altri stanno dicendo, ma non facendo il nome. L'antica massima che abbiamo anche in Italia, no? si dice il peccato, ma non il peccatore. In realtà la saggezza popolare a volte nasconde quasi sempre anche delle chiavi importantissime, perché se tu in effetti metti in guardia la persona dicendogli guarda che di te si dicono queste cose, quindi stai attento perché potresi, potrebbero danneggiarti, stanno parlando male qualcuno, quindi. Eh. ma non si dice chi lo ha detto, non si commette la shonara perché è solo un mettere in guardia la persona, ma, attenzione, questo deve essere fatto solo in casi di estrema importanza e necessità, perché con la vostra lingua state comunque turbando quella persona e, dipende da cosa state dicendo, gli state comunque facendo del male, quindi è necessario o non è necessario? Secondo caso, sono i eh, shonara proprio puri, ok? Quelli che derivano dalla lingua. Sono parole dispregiative verso qualcuno che possono creare dei danni. Danni fisici, emotivi, psicologici o finanziari. Qualsiasi cosa che voi dite che creerà danno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 Il quarto caso, sempre, dei Shonara, sono il terzo, scusate, sì, siamo al terzo, sono i mozirà, che derivano praticamente dal palato e dalla zona, con concava della, della, della zona cava della bocca. Mozirà o mozishemra è uguale. Cosa sono? Sono le calunnie, false. Quindi in questo caso sono delle la che però non sono neanche vere, sono delle falsità, diffamazioni uh, e questo ovviamente danneggia la persona. Ricordatevi, ve l'ho letto prima, infatti nel Salmo viene detto, preserva la tua lingua dal male e le tue labbra dal parlare con inganno. Mm? Quindi li, par, eh, parlare con inganno vuol dire questo, ok? Mozira. Il quarto sono Onat Devarim. Tutte quelle parole che una volta dette creano imbarazzo e dolore nell'altra persona. Quindi hai ferito l'altra persona a tutti gli effetti non date poco importanza alla lingua perché ricordatevi anche nel corso della storia se vi guardate intorno una parola poteva salvare una vita o condannarla a morte e tutt'oggi quando per esempio il giudice dichiara nei processi colpevole, non colpevole, è sempre una parola. E così via. Nel rapporto tra genitori e figli è la stessa cosa. Quanto potere hanno le parole del genitore? Perché un genitore che non conosce il potere della parola non potrà mai farsi rispettare dai suoi figli, perché i figli vedono l'energia diretta e vedono che quello che stai dicendo non ha potere, non ha forza, ed è inutile che tu dica delle parole apparentemente giuste. La tua parola non ha potere. Quindi la prima cosa da dire è che praticare la shonara toglie il potere alle tue parole. Ma guardiamo l'ultimo caso e poi proseguiamo avanti. Avak la shonara. Diciamo viene dalle labbra ed è quel caso in cui qualcosa è denigratorio ma implicitamente, cioè, capito, serve per danneggiare la persona però non la danneggi direttamente, è una cosa, uh, per esempio, non farmi dire cosa ha fatto quello perché è meglio proprio che non ne parlo, oppure non voglio dire quella cosa perché non la devo dire, è una cosa che indurrà la shonara, ok? Quindi infatti è Avak la Shonara, Avak significa polvere, ed è praticamente quella polvere che crea un la, la Shonara. E indica proprio questo, cioè una Shonara implicita, un po' come raccontartela da solo, no? Ecco, Oppure anche il voler eh, incitare qualcuno a pronunciare la Shonara. Per esempio, ma te cosa ne pensi di quella lì che va sempre fuori tutte le sere? Tu gli hai capito quando si dice servire in un vassoio di argento, no? Gli hai servito qualcosa che la persona mh, cadrà nel compiere la lascionerà. Ed è proprio in questo cadere in questo, uh, diciamo, mh, contrasto che inizia ad esserci tra il comportarsi in un modo saggio e eh, quindi eh, in una qualche maniera eh, santificato, oppure comportarsi in un modo dispregiativo, distruttivo, vorrei affrontare con voi eh, il proseguio di questo argomento. Allora... La shonara, la tov, quindi le parole cattive e le parole buone. Quando vi sarà capitato a tutti di comportarvi in una maniera profondamente giusta? Non è moralmente giusto, e di comportarvi in una maniera profondamente giusta, cioè non state seguendo le regolette scritte da qualche parte. In quel momento, per esempio in quella situazione con una persona, no? Voi con le vostre parole state usando le parole giuste con quella persona. Cioè, guarda un po', una tua parola ha fatto del bene. Una tua parola ha cessato un pianto perché lo ha confortato. Una tua parola ha fatto rialzare una persona che voleva star seduta tutto il giorno. In questi casi, come vi sentite voi dentro? Dentro il vostro cuore, dentro il vostro essere? Come vi sentite sapendo che avete fatto del bene a qualcuno, ma veramente? Vi sentite giusti? C'è quell'attimo, cercate di ricordare alcuni episodi in cui vi è successo, c'è quell'attimo quell di gioia, di felicità sottile. Non è che vi mettete a saltare, è sottilissima, però in una qualche maniera vi sentite sacri, cioè vi sentite che quello che avete fatto è giusto. Questo accade perché per quello che avete fatto vi inizia a fluire dentro di voi, dentro il vostro campo energetico, una particolare energia che è la forza divina della Kedusha. Kedusha significa santità. Naturalmente più andate avanti in questa maniera e più che la Kedusha fluisce in voi e ne avete sempre di più. Ma quindi Kedusha significa fluire la santità, fluire il divino in voi perché in quel momento avete eh, aggiunto un grammo di luce nel mondo, cioè in quel momento voi avete fatto qualcosa di giusto. Le parole sono tante ma Cercate di ricordarvi una scena della vostra vita in cui vi è capitato, in cui poi magari vi siete girati con un'altra persona e col, con un semplice sorriso potevate dirgli di tutto e di più avrebbe comunque fatto del bene. Non so se vi ricordate, è una, una, una piccola modifica dello stato dell'animo, eroica, cioè... Ci si sente sottilmente giusti. Non, non è che dura ore, è un attimo. Allora, se avete ricordato alcune scene, una scena di questo, in quel momento avete iniziato ad accumulare la Kedusha. Kedusha deriva dalla Neshamah, cioè dall'anima alta, dall'anima che Dio ti dà per vivere su questa terra. Nefesh è l'anima, questo vi consiglio, se, se vi sembrano parole un po' strane, di guardare il mio seminario che è qui su YouTube, sulla playlist eh, Corpo Lunare e Manifestazione, Nefesh e Manifestazione, in cui parlo un po' di almeno queste tre parti dell'anima umana. Quindi dalla Neshamah per la prima volta inizia a fluire in voi la santità. Questa santità Viene vista dagli esseri dell'invisibile. Viene vista da coloro che vi circondano, non solo gli esseri dell'invisibile, anche dalle persone che vi circondano. Ecco che, proprio perché avete un po' di Kedusha, vorranno, vi accadranno delle cose, generalmente, per cui qualcuno vuole prendervela non sto scherzando. Ed ecco i casi in cui, in un momento in cui state bene e siete particolarmente in contatto con la vostra divina natura, ecco che vi arriva una telefonata di qualcuno che vuole parlare male di qualcun altro, vuole dirvi delle cose un po' brutte sulle, su, su qualcosa, oppure vuole ostacolarvi in un'altra maniera, oppure vi vuol disturbare, oppure vi vuol vi sarà capitato di sicuro. Dovete capire che queste sono le forze che causano appunto la shonara. La shonara viene praticato dagli uomini quindi praticamente ricordatevi che essendo decreto divino che preserva la tua lingua dal male, cioè non fare la shonara e non dire falsità. Essendo decreto divino dovete capire che se voi non seguite questo, cioè se voi nella vostra vita dopo questo video continuate tranquilli a fare la shonara. Voi ve ne prendete le conseguenze. C'è qualcosa da pagare. Non è gratis. Perché state andando contro a una legge universale. Vi dicevo, gli uomini non commettono la shon Ara da soli. Lo commetto, cioè il, il, il parlare male, fare del male con le vostre parole. Ricordatevi che le vostre parole sono azione, anche questa è una cosa da imparare subito. Le vostre parole non sono qualcosa di pensiero, sono azione, perché mentre state parlando è un'azione, lo vedete? Questo è anche un apparato genitale, cioè il, la, la parte maschile, che è la lingua e la cavità, la parte femminile che è tutta la bocca quindi state creando le cose ogni volta che parlate create cose e se fate la shonara ve ne prendete le conseguenze quali la povertà prima di tutto e anche molti stati di malattia ma tornando a noi gli uomini commettono la shonara non tanto perché non sanno cosa fare, allora diciamo che si fa così, ma perché vengono spinti da forze del male, da forze demoniache che spingono gli esseri umani, non tutti gli esseri umani, ora vi spiego chi, a compiere la shonara. Sih è il capo di questi demoni che fa compiere alle persone la Shonara, Siksukha. E viene detto che questo demone fu imprigionato nel centro della Terra più di 6.000 anni fa e viene detto che questa forza demoniaca, che quindi ha diverse schiere a suo servizio naturalmente, è una forza oscura del, uh, dei, dei livelli molto bassi, diciamo, no? De, Dei livelli bassi dell'astrale, dei livelli bassi uh, delle correnti fluidiche e la sua influenza, viene detto che la sua influenza, appunto proprio perché sta dentro la terra, con le sue, diciamo, tentacoli può alzarsi, ma arrivare solo fino all'altezza del tallone dell'uomo. E non oltre. Quindi, se gli uomini hanno la propria consapevolezza molto bassa, cioè a livello del tallone, a livello della terra praticamente, e basta, no? Immaginate l'uovo luminoso dell'uomo, e infatti è proprio questo che si vede, la, la, la, la risorsa di consapevolezza, la, è come una piccola pozzanghera, però... Eh, sì, una piccola pozzanghera di consapevolezza dell'uomo, se guardate le persone, è esattamente così ce l'hanno solo bassa sotto i piedi, ai piedi, niente di più. Questa è la consapevolezza dell'uomo, normalmente è così. Allora queste persone, quindi la maggior parte, sono sotto l'influenza della Shonara, perché si, si, si, si, insieme alle sue schiere possono agire su queste persone, cioè su chi ha la consapevolezza molto molto bassa a livello del tallone, viene detto. Chi ha la consapevolezza più sviluppata e più autocoscienza e presenza affinché questa... perché questa, vi dicevo, questa pozza di consapevolezza, questa cosa che di solito le persone ce l'hanno solo fino ai piedi, può essere coltivata, naturalmente, e aumentata sempre di più. E questo si può aumentare con lo stato consapevole di ogni membra del corpo, perché il corpo è qua, quindi se si parte dal corpo è la cosa più vicina a noi, no? E quindi, ehm, essere consapevoli praticamente di ogni cosa che uno fa, andando avanti così, la tua posa di consapevolezza inizia ad aumentare e naturalmente questo aumenta anche con il, flu il fluire sempre di più della chedusha, cioè della forza divina in te, della santità, cioè commettere azioni di santità che quindi beneficiano la natura, l'universo e chi ti sta intorno. Questo apre e fa coltivare proprio a crescere questa consapevolezza di cui vi sto parlando. Questa è a livello chiaroveggente, naturalmente, no? Si sta parlando di questo. E quello che è importante è che se l'uomo riuscisse ad alzare la consapevolezza più su di questo livello del tallone, non è più sotto le grinfie di questo demone. Siksoka non lo può più con i suoi tentacoli, in nessuna maniera. Ecco che quindi quello che sembrava qualcosa di morale inizia ad essere qualcosa di reale e di molto molto concreto. Vi sono dei casi quindi... Allora, praticare la shonara maledice chi lo pratica. Ma ci sono dei casi in cui questo, questa azione non è tanto cumulativa ma così grave da essere immediata. Ad esempio, mai si dovrebbe giurare sui propri figli o sui propri nipoti, perché questo porta immediatamente un auto è cosa gravissima giurare su un'altra persona, ancora di più sui propri figli. Vi sono dei casi eccezionali in cui si potrebbe fare quando si parla dello stato dell'essere e non dello stato del fare. Cioè, per esempio, quando nello stato di identità. Per esempio, se tu dici, per esempio, te ti chiami Luca... E, e uno ti dice tu ti chiami Francesca e tu dici no, io mi chiamo Luca. È chiaro che in quel momento non c'è bisogno di giurare perché tu ti chiami Luca, però se ce ne fosse mai bisogno per terminare una situazione, eccetera, eccetera, tu puoi giurare, non giurare mai sui figli. Però, se accadesse in quel caso, dopo devi fare delle pratiche precise, puoi essere perdonato, puoi comunque eh, passare questa cosa se capisci lo sbaglio, però devi capire che comunque hai giurato su uno stato tuo di identità, dell'essere, cioè non era una cosa che puoi infrangere perché te non sei Francesca, basta, è un'assurdità, mi capite? Quindi il tuo giuramento era quasi nullo perché è un'assurdità, ma i giuramenti veri infatti non sono questi, no? I giuramenti veri sono io farò questa cosa, oppure io non ho fatto questa cosa. Uh, sono sul fare i giuramenti. Essendo sul fare, mi raccomando, non giurate mai mai sui vostri figli. Detto questo, quindi, volevo anche parlarvi di altre due cosette veloci, così almeno terminiamo questa panoramica della Shonara abbiamo visto le tipologie delle parole cattive, abbiamo visto anche le cause che sono nei mondi dell'invisibile in cui eh, effettivamente avvengono cose che generalmente gli uomini non vedono. E abbiamo parlato un po' di questa forza, della Kedusha, che inizia a discendere in voi dalla vostra Neshama, vi ricordo che Neshamah ha centro nella testa, Ruach ha centro nel cuore, eh, Nefesh ha centro nel eh, fegato, nell'anima profonda. Allora, diciamo chiaramente che mentre voi compite atti di santità e quindi vi sentite eh, umilmente ricchi, Kedusha, e ci sono esseri come le schiere demoniache che vogliono la vostra Kedusha perché vogliono, quindi, tentare voi e anche farvi tentare da qualcuno che vi sta intorno perché vogliono la vostra Kedusha che avete accumulato, l'assenza di Kedusha viene chiamato clipa, Il guscio, un po' come un, un arancio, il guscio non è edibile, è amaro e non si mangia, questo è clipa, non è esattamente, se uno volesse vederla come una forza negativa in te va bene, una sorta di forza un po' così che ti avvelena, può andare bene, ma clipa è più guscio, perché praticare la shonara fa affiorare in voi la clipa, non è propriamente una forza del male negativa in voi è molto peggio è chiudervi al flusso della benedizione divina della vita e dell'esistenza ecco perché è un guscio un guscio vuoto Non partecipate al flusso della divina abbondanza e all'amore che la vita ha per voi. Inizierete a odiare tutti, inizierete a avercela con il mondo, inizierete a sentirvi uno scarto, inizierete a sentirvi sbagliati, a sentirvi completamente negativi, Solo perché praticate la Shonara. E ricordatevi che la pratica della Shonara non viene perdonata. Non puoi dire ve lo faccio, poi chiedo scusa. No. Quindi la kedusha e la Klippa sono due concetti cabalistici. Iniziare a comprendere queste cose significa iniziare a comprendere voi stessi e l'universo. Perché viene detto che l'anima, la Neshama, quando si incarna sulla Terra ha tre mantelli, tre abiti, no? Tre mantelli con cui si può incarnare. Devono esserci tutti e tre, no? Uno è il mantello del pensiero, pensiero. Uno è il mantello della parola, tutto quello che dici. Uno è il mantello dell'azione, tutto quello che fai. Ogni parola che è uscita dalla tua bocca, al momento della morte, viene giudicata. Vi ricordate, ad esempio, anche in mitologie degli egizi, eccetera, in cui c'è il tribunale, ma non solo degli egizi, anche dei sumeri, in cui c'è il tribunale dei morti, dopo che uno è morto, e c'è quello che ti dice, queste... Sono tutte le parole che tu hai detto. Nessuno ti costrinse eh, a dirle. Sei tu che le hai dette. La parola è oro. Cioè alcuni, ci sono alcuni che dicono il silenzio è d'oro. Io dico la parola è oro perché non è necessario che ora voi vi scrivete 30 regolette da seguire. Se solo, appunto, alzate la consapevolezza un millimetro e vi rendeste conto del potere di ogni parola che pronunciate, voi da oggi cambiate modo di vivere, completamente. Le forze demoniache della Shonara, Siksukha, possono indurre le cause della Shonara. Trovate, ad esempio, nell'arroganza, quando qualcuno si crede superiore a un altro e quindi in diritto di giudicare qualcun altro. In diritto di, anche addirittura di condannare qualcun altro. Possono muovere le cause a livello dell'insulto. Insulto. insulto um, Deridere. Deridere qualcuno, no? Quando qualcuno, per esempio, si crede più intelligente, più saggio, uh, tanto che può umiliare qualcuno. Tramite le... possono causare gli, i flussi dell'invidia, quindi quando tu provi una forte invidia a voler prendere quello che lui ha, quello che lui ha ottenuto. E quindi la tua lingua biforcuta semplicemente um, agisce imprecando. Un'altra causa naturalmente è l'orgoglio, in cui sempre tu ti senti più dell'altro e quindi devi spiegare quanto tu sei bello, bravo, per bene e l'altro non lo è. Bene, vedete quante cose volevo dirvi, e ecco perché mi sono preso appunto gli appunti scritti, perché veramente volevo dirvi delle cose in una maniera completa, non a pezzi e bocconi. E dovete capire, muovendo la vostra intelligenza, muovendo quell'ermete che vi spinge alla conoscenza vera e che vi porterà alla libertà. Perché solo la vostra intelligenza potrà portarvi alla libertà. Non c'è altra maniera. La libertà percettiva. Solo la vostra intelligenza vi porterà alla libertà percettiva. Allora dovete capire che mentre fino adesso abbiamo parlato giustamente della Shonara, in cui una lingua cattiva viene usata per danneggiare veramente una persona. E mi capite adesso, danneggiare anche i suoi mantelli del pensiero, del suo pensiero, della sua della sua azione quante parole hanno portato poi una persona al suicidio allora quando capite la sacralità di tutto questo ed ecco perché è decreto divino non fare del male a qualcuno con la tua lingua dovete assolutamente capire che chi pratica la shonara, lo pratica anche verso se stesso, contro se stesso. In pochi possono dirvi questo, ma è sufficiente che accendete la vostra intelligenza per comprendere quanto la shonara effettivamente può essere rivolto verso te stesso, da parte di te stesso. Ecco che nel flusso dei tuoi pensieri, questo si vede di più, cosa dici a te stesso? Questa è una domanda che dovreste scrivere prima di dimenticare. Che cosa io dico? per la maggior parte del tempo, per tutta la giornata. Siccome è importante quel che dico, ma che cosa dico a me stesso? Sarete sorpresi delle risposte che vi date. Dovete rispondere, quindi scrivete su un foglio, che cosa dico costantemente a me stesso? A volte si parla anche proprio con le parole, ma spesso Parlando con noi stessi, usiamo il mantello del pensiero, no? Sempre dell'anima. Allora, cosa diciamo a noi stessi, di solito, continuamente, generalmente, per la maggior parte? La bocca, carissimi amici, è un, un organo importantissimo, che rappresenta l'intera creazione. Ecco perché è sacro e qualsiasi parola che esca è creazione. Guardando le sefirot dell'albero della vita, noi abbiamo il palato che è Chokma, la gola, o comunque la parte dentro no, della gola, che è Binah, e la connessione tra le due, il punto di connessione tra palato e gola, Daat. Dopodiché abbiamo la mandibola, la mandibola superiore, Gesed, e la mandibola inferiore, Gevura. La lingua, tutto il corpus della lingua, Tiffaret. Abbiamo il labbro superiore che è Netzat, abbiamo il labbro inferiore che è Chod, abbiamo la punta della lingua che è Yesod, abbiamo tutta la cavità della bocca che è Malkut, la grotta. Ecco perché non esagero se vi dico che nella bocca, e nella lingua e nelle vostre parole è racchiuso il mistero dell'intera creazione. E non è un caso che nella Genesi, all'inizio di tutto quanto, prima di tutto Dio disse luce e luce fu. La creazione inizia con una parola. Per concludere questo video, che mi auguro modificherà le coscienze a molti, vorrei dirvi una piccola pratica, ma molto importante, per iniziare a correggere il lassionare. E trasformarlo in un Lashon Ha Tov. Questa pratica consiste in un nome divino derivante dal Salmo 71, 24, in cui per l'appunto, in italiano è solo anche la mia lingua. Gam lesioni non è un caso, no? Gam per chi ha visto anche il discorso dell'alfabeto, gam lesioni col haiom tege zicateca. Quindi, anche la mia lingua ogni giorno. Parlerà della tua giustizia. Le prime lettere di questo verso, soltanto di... non è tutto il verso, sono le prime due righe praticamente, daranno questo nome divino qua. gale ko ha g G-l-k-h-t-z. Mh. Ehm gimel um, lamed kaf he tav cadi. Quindi durante la sera Meditare su questo nome e pronunciarlo. Galeco Hatezi, Galeco Hatezi, Galeco Hatezi. Eccoci, l'ho trovato. Galeco <sussurra> Hatezi. Galeco hatezi. Quando lo pronunciate non buttate fuori l'energia, buttatela dentro. Galeco hatezi. Galeco hatezi. Galeco hatezi. Galeco hatezi. Galeco Hateci Galeco Galeco si pronuncia in così, un po', un po sillabato. Galko hate si, vi focalizzate sulla bocca come se il respiro andesse dentro invece che fuori. Galleko hate si. Lasciate dentro la bocca che pronunciate questa parola è un po' come se il nome parte proprio dalla bocca e rimane nella grotta della bocca. Galeco Chiudete gli occhi. Galeco hatci. Galeco hatci. Galeco hatci. E questo vi porterà